buongiorno Vanessa siamo in diretta giusto? buongiorno buongiorno Vanessa e grazie, buonasera Vanessa e grazie di essere qui per questa chiacchierata di circa un'oretta con la terza e parliamo oggi di questo libro che è uscito appena appunto è finito il lockdown e cioè lezioni di fantastica, forse c'è un po' di rumore di fondo eh, che è dovuto boh, a, a una telecamera rimasta accesa, ok, adesso ce n'è di meno, mi senti bene tu Vanessa? Sì, io ti sento, ma se riaccendo il microfono ho paura che ci sia di nuovo il rumore, però adesso mentre tu parli io lo tengo spento. ok. E questo libro Lezioni di Fantastica è un, una vita, è una biografia su Gianni Rodari, ma insomma è anche molto altro, eh, perché intorno alla biografia di Gianni Rodari tu hai costruito soprattutto una biografia culturale, come hai fatto già con eh, Don Lorenzo Milani, e cioè hai cercato di capire chi è cos'è stata la figura di Gianni Rodari nella storia culturale dell'Italia, ma non solo e a un certo punto questo libro si apre e si chiude con una sorta di dimostrazione di quello che è la tua tesi, cioè che Gianni Rodari sia stato un intellettuale centrale nella vita culturale non solo italiana e quindi che la sua figura è in qualche modo che spesso viene eh, non ridotta ma semplicemente appunto par parzializzata rispetto al fatto che sia un grandissimo scrittore eh, di filastrocche va ripensata e va riragionata ri con molto del suo lavoro intellettuale che è stato un lavoro appunto di giornalista è stato un lavoro all'interno eh, de della costruzione della politica italiana, quindi nei partiti, è stato un lavoro di grande eh, educatore e quindi da, da un certo punto di vista, nonostante la sua vita sia stata breve, perché poi questo libro esce nel quarantennale della sua morte, nel, nel centenario della sua nascita, è, è vissuto dal 19 1920 al 1980 è stato veramente un, un centro irradiante di idee, ma soprattutto di posture: quasi sempre, come dire, in, eh, in contrasto, comunque fuori sincrono rispetto a, a, a, al, al tempo che viveva. È stato come dire, un, ne viene fuori il ritratto di un intellettuale molto gentile, nonostante appunto i, i, i, i tempi con cui invece si è confrontato, gli anni 60, gli anni 70, sono stati anche degli anni molto duri in cui essere diciamo, un intellettuale così gentile, anche un intellettuale così dolce, mi viene a dire, era, non era forse la postura diciamo, più adatta per essere riconosciuto come un intellettuale. E invece, appunto, um, ed era, abbiamo un'idea di intellettuale che ci ha dato Sartre o che ci hanno dato appunto intellettuali militanti, alle volte milita militanti anche in modo molto aggressivo, mentre sicuramente appunto Gianni Rodari non è stato un militante aggressivo, ma la sua intelligenza è stata un'intelligenza molto, molto gentile. Io la prima domanda che ti volevo fare, poi appunto riassumiamo un po' come è costruito questo libro, è proprio sul perché a un certo punto tu sei scivolata su Gianni Rodari, un percorso eh, che hai fatto appunto di ricostruzione di storie contemporanee che parte è partito con questi due libri precedenti, cioè con una lettera la lettera sovversiva, che è una storia culturale di Don Mila Don Lorenzo Milani e, e Tullio De Mauro, e, e poi con l'autofiction, o comunque la storia culturale eh, dell'eroina de di, di Piccola Città, quindi due storie, anche queste radicate moltissimo tra gli anni eh, 50, 60 e 70, quindi negli anni... A, a, come dire, appena dopo la nascita della Costituzione, e questo libro mi sembra come dire un terzo libro che racconti. Cosa è nato di bello dalla Costituzione e quali sono state invece eh, come dire, le forze antagoniste a quello che c'era di bello nella Costituzione. Ma magari tu sei arrivata a Rodari diciamo, per, per, per altre ragioni, e ti voglio dire perché insomma, a un certo punto ti sei trovata capultata lì dentro, ne sei uscita benissimo, insomma, poi insomma, ci sei ancora dentro. Spero che il mio microfono non, non faccia problemi e che mi si senta bene. Intanto grazie Cristian di, di, di dialogare con me eh, su questo libro, il dialogo con te insomma va avanti da anni sui temi relativi appunto alla scuola, alla storia della scuola e quindi insomma grazie ecco, di essere ancora una volta qui a parlare insieme di cose che ci stanno così a cuore in questo caso appunto un aspetto della storia culturale eh, di questo paese nel dopoguerra, che è appunto Gianni Rodari. Io per risponderti a come sono arrivata a Gianni Rodari, eh, voglio riprendere un po' la prima parte del tuo, della tua domanda, cioè quando contestualizzavi Rodari nella storia culturale dicendo che effettivamente appunto eh, pur considerato un grandissimo raccontatore di filastrocchi appunto è sempre stato eh, messo un po' da parte come intellettuale to perché l'idea che abbiamo dell'intellettuale è un'idea che si è fondata su <coughs> appunto un altro, un altro modo di esserlo, no? Intellettuale. Devo dire che all'inizio forse pure io un po' ehm, malgrado tutto in qualche modo ero vittima di questo sguardo, cioè pensavo che restituire a Rodari eh, il suo ruolo diciamo all'interno del, del, del XX secolo, della vita culturale del XX secolo si potesse fare a patto appunto di raccontare il Rodari tutto intero e quindi il Rodari giornalista, il Rodari mm, eh, come dire, eh, saggista, il Rodari teorico, no? come se anche io in qualche modo fossi vittima di quest'idea che la parte dell'infanzia, la parte specifica rivolta all'infanzia fosse una parte di un tutto che giustificava il mio pensarlo come intellettuale. Quello che ho scoperto alla fine eh, lavorando su Gianni Rodari e che mi ha fatto rovesciare lo sguardo è che Rodari è un grande intellettuale proprio perché si è occupato di infanzia ed è questo diciamo il suo carattere originale non il fatto che poi appunto scrivesse anche articoli per bambini cioè il suo essere intellettuale non lo ha eh, come dire esercitato all'interno del mondo degli adulti e poi in quello per bambini ha esercitato il mestiere di letterato no lui ha disegnato una figura nuova di intellettuale nel momento in cui in modo consapevole ha deciso di occuparsi a 360 gradi di infanzia questo io credo che sia un tema particolarmente, che ci deve stare particolarmente a cuore e particolarmente attuale perché ci siamo resi conto in questi mesi di come manchi da parte eh, del, del, de, de, di chi pensa un pensiero organico sull'infanzia, cioè l'infanzia è sempre appunto considerata una sorta di sottogenere, no? del, del, del pensiero, quando appunto, come avrebbe detto Rodari, occuparsi dell'infanzia significa occuparsi del proprio presente, ma soprattutto del proprio futuro, quindi non c'è nessuna forma, eh, se vogliamo usare un lessico veramente intellettuale novecentesco, nessuna forma dialettica eh, più alta diciamo, rispetto alla realtà di quella dell'occuparsi dell'infanzia, perché l'infanzia ci proietta appunto nel, nel futuro e per chi, come Rodari, si è formato all'interno del pensiero marxista novecentesco, è chiaro che il pensiero del futuro no? ehm, è un pensiero in, ineludibile, un pensiero con il quale dover fare i conti. Poi è chiaro che nel Novecento c'è stato chi ha fatto i conti con il futuro in termini completamente negativi, da un certo punto in poi. Rodari invece, come un suo grande eh, come dire, contemporaneo, anche egli comunista, Ernest Bloch ha posto al centro del suo pensiero la questione della speranza e sempre si è posto il problema del futuro in termini eh, dialettici e positivi. Quindi, mh, io veramente Rodari mi ha aiutato non solo a ripensare la mia impostazione iniziale. Eh, che era un po' appunto anch'essa un po' succube della mia formazione di storica tradizionale ma ripensare proprio che cosa è un intellettuale all'interno della storia del Novecento l'avevo già fatto ovviamente eh, però per Don Milani era più semplice perché Don Milani è riconosciuto da tutti era abbastanza unanime insomma no? pure il movimento del 77 lo mette fra i maestri eh, cioè voglio dire per dire la critica più antiretorica che abbiamo avuto nel secolo scorso comunque Don Milani c'è eh, anche Basaglia di cui mi ero occupata insomma, più, in modo più tangenziale definendolo intellettuale, insomma comunque anche lui lo era, Insomma, invece su Rodari appunto avevo pensato che per definirlo intellettuale avrei dovuto portarlo no, verso come dire, il mainstream della riflessione intellettuale, quando invece lui mi ha fatto capire che eh, il suo era un modo diverso di essere intellettuale e che forse è il modo che preferisco. E, mh, ci sono arrivata perché mi interessava chiudere, o meglio chiudere in qualche modo, rilanciare il discorso sulla scuola e, e sull'infanzia che avevo iniziato con uh, la lettera sovversiva. Senti, mh, mh, diciamo, una delle, emergono tante cose, diciamo che è, è un libro che mh, chiaramente come i, i libri più belli eh, apre tante strade di ricerca più che cercare di riassumere quelle, le strade di ricerca già, già percorse e una delle cose che è evidente insomma, nel, nel ritratto che fai di Rodari del tempo di Rodari e che appunto è stato un grande intellettuale, perché è stato un grande intellettuale che ha sempre eh, cercato di, di, di stare in un, in un movimento collettivo. Questo veniva fuori appunto anche nella tua, eh, nel tuo lavoro su Don Milani e su De Mauro, e nel tuo lavoro su Basaglia. Questi diciamo, l'idea di un intellettuale che appunto invece Gioca un po' da cane sciolto, da, da battitore libero, è un'idea un, un po' romantica e forse anche un po' dovuta diciamo, a, a un pensiero che, che dagli anni 80 agli anni 90 in poi ha pensato di costruire l'intellettuale appunto, in, in modo scisso da, da un ambiente, da un contesto, da un partito o da una redazione di un giornale e quindi appunto si sente molto che invece Gianni Cotari è un intellettuale del Partito Comunista Italiano, è un intellettuale dell'MCE, è un intellettuale dell'Unità, è un intellettuale del Paese Sera, una delle cose che fa un po' come dire, mette un po' a tristezza è che spesso appunto lui si diventa un intellettuale organico si potrebbe dire diciamo, a, a, a, a dei contesti diversi e, che molti diciamo, di questi contesti poi eh, non ci sono più, nel senso non c'è più il Partito Comunista, non c'è più l'Unità, non c'è più il Paese Sera. E quindi, appunto, a noi rimane Rodari, rimane tantissimo di Rodari, rimane di quello che è letto di Rodari, perché Rodari, appunto, è un autore ancora un best seller eh, in tutto il mondo e quello che è strano e quello che fa un po' tristezza è che capiamo meno Rodari e capiamo meno forse il suo ruolo di intellettuale perché questi grandi contesti culturali come appunto erano le redazioni dei giornali ed erano come dire i partiti nella loro funzione culturale, beh non ci sono più Ma eh, per Rodari c'è l'esco? Un po' sì eh, io credo che, mh, che la, la definizione migliore di a che cosa fosse organico Rodari l'ha data lui stesso, cioè Rodari ah, nel 74 quando ha scritto un bellissimo articolo che si intitolava Perché ho dedicato il mio libro La grammatica della fantasia alla città di Reggio Emilia, lui dice il mio committente è il movimento operaio. Eh, in questo devo dire Rodari non è, è passato mh, di moda, nel senso che appunto che cosa dice Rodari, nel senso che non smette quindi neanche oggi di essere organico a qualcosa che esiste, perché è vero che la manifestazione transitoria diciamo, del movimento operaio è stata per un periodo il Partito Comunista e per un altro periodo eh, magari il movimento di insegnanti democratici e per un altro periodo magari alcune riviste o giornali, ma appunto il movimento, il movimento operaio che significa poi detto in termini eh, od odierni contemporanei diciamo eh, un riferimento a un mondo di persone che eh, lavorano che eh, come dire, eh, eh, che si percepiscono no, in qualche modo come eh, un'entità eh, omogenea bene allora insomma questa cosa con tutte le sue sfumature insomma, ancora oggi esiste rodari diciamo che in questo ehm, era per dirla con Gianni Bosio al quale comunque era molto vicino un intellettuale eh, rovesciato, cioè un intellettuale che appunto non aveva eh, l'idea della direzione, no? ma appunto che, era, che, che stava insieme e, e che insieme costruiva il percorso da fare, lui questo sguardo l'ha messo in tutto quello che ha fatto appunto, cioè dalla, dalla condivisione, a me per esempio no, colpisce moltissimo la grammatica della fantasia se paragonata alle lezioni americane di Calvino, le lezioni americane di Calvino sono un libro che deve moltissimo alla grammatica della fantasia, sia in termini di elaborazione di elaborazione sia in termini proprio di costruzione ora però la differenza salta agli occhi come direbbe De Gregori nel senso che eh, la generosità di Rodari nel momento in cui scrive la grammatica della fantasia è la generosità dell'intellettuale rovesciato che non vuole appunto come dice lui farvi vedere quanto sono bravo ad andare in bicicletta con le mani alzate no ma appunto eh, vuole condividere con gli altri gli strumenti del suo mestiere perché il suo mestiere è il mestiere che dà a tutti la lingua da tutti la parola tutti gli usi della parola a tutti mi sembra un bel motto dal bel suono democratico no non perché tutti siano artisti ma perché nessuno sia schiavo rodari questo ci crede veramente ci crede e ehm, e credendoci, appunto, fa il. come dire, cerca di restituire a tutti quanti quello che fa. Calvino, invece, fa esattamente l'opposto. Calvino fa l'intellettuale novecentesco classico che fa vedere quanto è bravo ad andare in bicicletta con le mani alzate, e però, appunto, ti lascia con la sensazione che quella cosa che ha fatto può farla solo lui. Invece, Rodari, no. In questo senso, io credo che il suo essere organico al movimento operaio, che significa essere organico a. Eh, come dire, a, a un movimento reale, insomma, che oggi potrebbe essere quello della scuola, per dire, lo rende molto più attuale di tanti intellettuali che invece si sono messi al di sopra per dirigere. Mm, ci sono, diciamo, questi. Quest'ideale diciamo, emancipatorio che, che appunto è molto presente in tante delle cose che, che scrive Rodari, sia di saggistica che anche di narrativa e, e di poesia, sia anche creative, ehm, lo fanno essere appunto un intellettuale eh, um, stranamente appunto molto organico politicamente al lavoro, diciamo, ehm, tutta l'ideologia anticlassista del movimento operaio e comunque tutta la storia del comunismo ehm, del novecento e dall'altra parte però lo fanno essere anche invece eh, molto ehm, come dire eh, fuori sincrono rispetto a, ad alcuni atteggiamenti culturali eh, del, del partito comunista e di tutto il movimento operaio c'è cioè nel libro racconti per esempio la polemica sui fumetti che è una appunto delle, delle volte in cui Rodari si trova dalla parte di un non, non si trova dalla parte dell'organico diventa appunto un, un, è, è un, è un isolato di fatto nel, nel, nel contesto eppure come dire aveva ragione in, quel, in quella polemica e ogni volta che appunto sembra attraversare poi altre fasi, dal 68 a, alla stagione appunto più complicata degli anni 70, fino appunto all'arrivo all dei cartoni animati, mentre sembra attraversare appunto le evoluzioni dei partiti, del giornalismo, delle classi sociali, una delle cose che fa impressione appunto del tuo libro, della storia di Rodari, è che sembra che Rodari aveva sempre ragione, nel senso <ride> che, e, e, e, e quindi e, è strana questa cosa perché spesso appunto quando noi leggiamo le biografie dei, anche degli intellettuali più grandi poi troviamo appunto delle grandi topiche che prendono la storia e Foucault che si innamora del comunismo o magari Sartre che non capisce in tempo quali sono le derive del comunismo. Invece Rodari appunto sembra sempre stare, come dire, dalla parte giusta, non perché, come dire, fosse al centro di un, un qualche osservatorio privilegiato. allora mi chiedo, ti faccio una domanda, perché tu poi parli molto appunto dell'intellettuale che è, è capace di, di, di essere un intellettuale anche dell'infanzia, quindi fa parlare molto i bambini, l'interroga, cerca di dare credito alle cose che dicono. Le, le, quando li fa parlare i bambini, Rodari non sono mai dei, come dire, degli imitatori o delle... Hanno, sono sempre dei, dei, delle voci molto serie che vengono prese molto sul serio. Allora mi chiedo se questo stare dalla parte giusta in qualche modo eh, fosse ottenuto attraverso questa, questo ruolo, questa diversa capacità dell'intellettuale di mettersi anche a, a, a sentire la, la serietà della voce dei bambini. Ma allora intanto rispetto a, um, allo stare sempre dalla parte giusta chiaramente ehm, in questo eh, voglio pure ammettere che esiste diciamo una mia selezione eh, che ovviamente forse poteva andare più a fondo rispetto ad alcuni aspetti più contraddittori e che magari oggi eh, troveremo meno condivisibili ma che eh, all'interno di un lavoro come questo mi sembrava che portasse veramente un po' uh, come dire fuori luogo e che però approfondirò per esempio appunto alcune, alcuni suoi giudizi sull'Unione Sovietica uh, degli anni 50 che riporto nel libro ma che forse insomma um, cioè, che approfondire i quali sarebbe stato veramente un libro a parte lo farò insomma perché ci sono delle cose che mi interessano moltissimo però come sull'Unione Sovietica io credo che anche... Eh, diciamo questa domanda risenta comunque di una, cioè non risenta, ma che abbia, come dire, che, che, che sia debitrice di una, di una questione di fondo, cioè la questione è di che, a che cosa pensiamo quando pensiamo al Partito Comunista, cioè nel senso che noi appunto ormai oggi, un po, per, un po' per pigrizia, un po' perché il Partito Comunista è stato rimosso dai suoi stessi eredi, diciamo, dal discorso pubblico nazionale ormai da 20 anni. E non se ne parla più, però insomma c'è un po' questa idea monolitica del Partito Comunista, è, è organico sembra sempre come dire, riferito a una posizione principale intorno alla quale si muovevano tutti quanti, insomma da, da, da storica, da studiosa io non ho mai visto discussioni più feroci di quelle che si sono viste forse appunto recentemente in qualche gruppo whatsapp scolastico ecco ho visto lo stesso, lo stesso tipo di conflitto e di eh, divergenza rispetto appunto a quelle che ho visto all'interno del partito comunista per cui cioè, il partito comunista non era un, un monolite no? e anche quando Rodari nel 51 difende i fumetti non era l'unico a farlo esprimeva appunto un punto di vista che in quel momento all'interno del partito comunista trovava eh, come dire, delle voci che eh, in qualche modo si stavano delineando, anche perché se Rodari fosse stato questa figura così ehm, eterodossa rispetto al partito, non gli avrebbero affidato lo stesso anno la direzione del pioniere, che era appunto l'organo dell'Associazione Pionieri d'Italia, cioè eh, i Boy Scout per capirsi, insomma legati al Partito Comunista, quindi, eh, quindi appunto il Partito Comunista era tante cose e dentro queste tante cose c'era appunto Rodari che stava sempre dalla parte giusta e questo ci fa riflettere appunto su, eh, eh, su qual è, mh, è stata la parte giusta insomma, nella storia di questo paese e che tanta parte giusta nella storia di questo paese, volenti o nolenti, dobbiamo in qualche modo riferirla a una parte eh, del partito comunista, a una parte del partito socialista, anche a una parte della democrazia, ma come dire comunque delle forze laiche che si sono impegnate per rendere questo paese un posto, un posto migliore. Ehm, tu dicevi prima appunto che io in questi tre libri, ma soprattutto in questa e nella lettera sovversiva, ho cercato di ricostruire il contesto, no? Perché non credo che nessuno faccia niente. Eh, da solo appunto, Tullio De Mauro questa cosa la definisce il tessuto democratico, mi sembra un bellissimo modo, molto chiaro di definire che cosa è questa cosa di cui stiamo parlando, cioè tanti fili magari di materie diverse, eh, di colori diversi che convergono a, a disegnare un tessuto che però li tiene tutti insieme, questo tessuto che li tiene tutti insieme è la democrazia. Sì, ehm, ti, ti volevo chiedere mh, una cosa invece che riguardava appunto più la, la sua… Mh, tu non sei… appunto si è, è arrivata… Ehm, spesso le biografie degli scrittori in qualche modo le, le, le fanno i critici letterari, mentre appunto tu sei una storica che spesso appunto si, è, si, si occupa anche di storia culturale, ma appunto non sei una critica letteraria. E ti volevo chiedere come dire invece appunto approcciata alla, alla lettura, alla critica, alla storia dell'opera di, di Rodari? Eh, sicuramente ci, ci viene fuori appunto, eh, un, anche, è molto bello questo, un'idea un di dover scrivere in qualche modo anche i libri che poi sono fuori dal tempo e dallo spazio, insomma, le sue filastrocche vengono lette in, in Giappone come appunto in un piccolo paese del, della provincia di Caltanissetta e quindi uno non. e prescindono completamente dal contesto in cui sono state raccontate. E, però, invece, appunto, tu fai, per esempio, ra, ra, ra, metti a Celeste in Grau. In, in bocca celeste in grado, le parole che appunto Cipollino è una storia di una lotta di classe a, a, e quindi in qualche modo quest, queste storie qui eh, ti volevo chiedere come ha, ha, hai lavorato per cercare di, di scavare, di, di fare un carotaggio rispetto a delle cose che sembrano magari de, de, degli organismi così semplici e così leggeri per provare a capire che cosa c'era di quali erano gli strati che si erano accumulati dentro. Allora la questione della storia letteraria appunto io non sono una critica letteraria e però per fortuna diciamo da, da storica così della cultura eh, per esempio anche grazie all'insegnamento all di Luisa Mangoni che per me è stata spesso insomma, un punto di riferimento importante eh, ho imparato in qualche modo a, a, a maneggiare questo strano oggetto che può essere appunto la storia della letteratura inserita dentro la storia contemporanea, per cui per esempio, ora per dirne una, ma insomma i, i, la, la relazione con Montale è una, è una relazione che appartiene alla storia della cultura, non solo letteraria, ma della cultura tucuri di questo secolo, no? la relazione con questo scrittore era stato per noi Montale, no? dice la penna, quello che era stato De Santis per una certa generazione. E così appunto la storia delle letture di Rodari... È sicuramente una storia che è interessante per costruire l'identikit di un intellettuale novecentesco appunto, eh, il rapporto con Leopardi che è un rapporto costante di tutta la vita che emerge in filigrana anche da alcune filastrocche, no? non, non sarebbe meglio… No? la tempesta non farla per niente, appunto, invece appunto, dell'idea che il piacere è figlio d'affanno. Rodari dialoga tutta la vita con Leopardi, anche se poi nessuno insomma, lo dice mai o lo coglie mai, però è un dialogo costante, come si vede poi da tante cose che invece ha scritto per esempio sullo Zibaldone. Quindi da questo punto di vista questo è stato abbastanza come dire semplice e non ho dovuto inventarmi niente, invece più difficile è stato quello di avere a che fare con la storia de della lettura, invece della letteratura, che è invece un argomento molto meno, eh, molto meno mh, insomma, approfondito in, in Italia, e la storia, mh, su quello insomma ci sono dei libri importantissimi, eh, soprattutto in Inghilterra, c'è il libro fondamentale di Rose, che è la, la, la vita intellettuale delle, delle classi operaie inglesi che... Ma sul su quale volevo in qualche modo lavorare per costruire una storia della, letteratura, della lettura popolare di Rodari. Anche lì mi sono ritagliata come dire, in un futuro un momento di approfondirlo e nel frattempo ho preso alcune interviste che ho fatto come quella a mio parere bellissima Celeste Ingrao che ringrazio se ci sta ascoltando, che appunto racconta la storia di questa bambina figlia di due intellettuali comunisti che ricorda eh, le sue letture. Poi c'è ovviamente il rodari letto da tutti quanti, no? quello per cui se, se prendi un taxi a San Francisco e ti carica un tassista moldavo e gli chiedi se conosce Cipollino, lui lo conosce. Questo è un altro aspetto molto interessante e divertente che eh, anch'esso ho affrontato in parte, perché Rodari è ancora oggi, e soprattutto Cipollino, un libro molto letto nei paesi dell'ex blocco sovietico, per tanti motivi che non hanno soltanto eh, a che vedere con l'ideologia, ma proprio, eh, e, e di questo ringrazio Paolo Nori che mi ha indicato alcuni classici diciamo, eh, da, della, lettura, della, lettura, eh, della letteratura novecentesca anche per l'infanzia eh, sovietica, che appunto che de, ci sono degli elementi del rodare che risuonano proprio letterariamente ehm, in, in quel contesto e che l'hanno reso uno scrittore così amato a proposito di questa cosa della russia c'è tanta russia in, in, in, in, nel tuo libro e, ed è abbastanza impressionante perché effettivamente come dire mh, noi siamo più o meno coetanei e abbiamo sfiorato diciamo, il contesto in cui c'erano sì, grandi romanzieri russi che ancora vengono letti, Dostoevsky, Tolstoi, eh, però poi appunto mh, di Russia, di intellettuali russi, di nuova letteratura russa, oggi sicuramente si, si parla meno, influisce meno nel dibattito e questa mi sembra una grande perdita, mentre leggevo appunto il tuo libro su Rodari, chiaramente appunto ritrovo Makarenko che oggi... È sicuramente un, un nome che fa parte, come dire, del canone della pedagogia novecentesca, ma non è sicuramente un nome dei, dei, più, dei più noti anche, appunto, de, de, de, anche a chi fa filosofia o anche a chi si occupa, appunto, di, di storia del pensiero novecentesco. Secondo te, eh, appunto, chiaramente, mh, Rodari come dire, vive un secolo brevissimo, insomma, dal, dal 20 all'80, potremmo dire, ed è un secolo in cui, metà di, di, in cui a, a, trova tutto quello che Hobsbawm nel secolo breve dice, cioè l'età delle catastrofi da una parte e i, i gloriosi eh, 30 dall'altra. Però nei gloriosi 30 abbiamo, attraverso la lente, la lente del, del tuo libro su Rodari, una rappresentazione un po' diversa della guerra fredda, perché da una parte, appunto, noi pensiamo che la guerra fredda sia. Cuba, la Corea e, e la corsa allo spazio, mentre anche era moltissimo una grandissima competizione intellettuale. Sembra che la Guerra Fredda poi fosse appunto un tentativo di egemonizzare e che, però, in questa grandissima competizione intellettuale poi fossero messi a lavoro appunto sì i partiti, ma anche l università le accademie, le ricerche e tantissima sperimentazione nel senso questo mi sembra eh, molto forte che appunto anche lì abbiamo l'idea dell'unione sovietica come di un posto come dire claustrale conservatore che poi a un certo punto viene giù tutto con il loro, eccetera eccetera mentre sembra ed è stata evidentemente un grande posto di sperimentazione culturale e di innovazione politica Ma eh, la, la, la, la, la, mia, la, la mia è centrale cioè è, io credo che in questo pesi tantissimo il fatto che molto spesso gli storici che si occupano di storia politica della, dei paesi dell'est non hanno eh, come dire come letto abbastanza la letteratura russa. Io da, da che ho iniziato a, leggere, eh, a studiare a Rodari ho iniziato a leggere romanzi russi che non avevo mai letto e, e, e devo dire che appunto mi ha molto colpito, per, perché volevo ricostruire l'immaginario con cui Rodari era andato la prima volta in Unione Sovietica e quindi ho letto appunto Um, Gogol, ho letto Pushkin uh, Goncarov, ho letto Lermontov, insomma mi sono letta tutti quegli scrittori che Rodari uh, aveva letto se, voi legge, cioè, se, se leggiamo i resoconti anche di Calvino, dei primi viaggi in Unione Sovietica, nei primi anni 50, è chiaro che lo sguardo uh, dell'intellettuale italiano uh, che arrivava lì, dell'intellettuale oltretutto comunista, che quindi in qualche modo aveva Uh, aveva pensato che la battaglia di Stalingrado aveva risarcito le purghe staliniane degli anni 30 in qualche proprio per essere uh, generosi comunque quando arrivava lì vedeva quella russia uh, che si era sognato in tanti anni di letture e la ritrovava ancora in tante cose la ritrovava soprattutto in una relazione con un popolo per usare una parola desueta che era un popolo curioso io spero che eh, Paola Rodari non me ne voglia se racconto questo episodio che lei mi ha raccontato, in, no, privatamente ma non è un episodio privato, Insomma, eh, cioè la, la sua sorpresa di bambina viaggiando col padre in Unione Sovietica, di questa curiosità che avevano tutti nei confronti di loro che arrivavano dall'Italia, che per un paese... Così, per esempio, appunto, ehm, legato all'opera come strumento, come, come, come, come mezzo popolare insomma, di intrattenimento, era l'Italia Per cui là li fermavano per strada in metropolitana, volevano, erano curiosi, volevano parlare. No? Allora, questa immagine, questo rapporto con quel paese è un rapporto che noi non ci possiamo più immaginare, che io ho cercato in qualche modo di ricostruire con grande fatica nel libro, ma che è in qualche modo un rapporto che ci fa vedere ovviamente la guerra fredda è in, in un'ottica completamente diversa, senza togliere, e questo Rodari lo sapeva non solo lo sapeva, ma appunto eh, lo, lo ha attraversato dal di dentro, senza to niente togliere appunto al discorso sulle censure, eh, sulle purghe e sulle persecuzioni che hanno riguardato intellettuali anche che Rodari. Ha conosciuto non ultimo Rodari stesso, che come racconta la sua traduttrice Giulia Dobrevolskaya è stato censurato nella grammatica della fantasia per ben due volte, cioè eh, rispetto all'inizio quando dice insegnavo ai figli di una famiglia di ebrei tedeschi e nella traduzione volevano togliere la parola ebrei e la Dobrovolskaya disse guardate che sta nella prima pagina del libro Rodari se ne accorge perché lo parla, è russo e quindi la tennero, ma non riuscì a spuntarla rispetto a, invece al nonno di Lenin che aveva un cognome ebreo, il padre della madre, eh, che appunto il cui nome è stato tolto dall'edizione russa della grammatica della fantasia e c'è scritto il nonno di Lenin e basta e non il suo nome questo, no, cioè, l'antisemitismo è un tema eh, però appunto Natalia Ginzburg non è è stata tradotta fino insomma è stata una delle scrittrici mai invitate insomma quindi eh, come dire lui le sapeva bene queste cose e appunto le ha attraversate con tutte le sue contraddizioni ti voglio dire invece un po del, del, del suo lavoro eh, appunto con con l'infanzia tu chiaramente l'hai detto eh, diciamo poi ogni ogni libro di ricerca appunto a questo di bello che spiazza eh, le idee iniziali, tu avevi un'ipotesi di partenza che Rodari fosse stato un grande intellettuale, hai capito man mano, come dicevi prima, perché lo è stato come, o come lo è stato. Attorno diciamo, alla figura eh, di Rodari, la figura del, del, di un intellettuale che si è occupato tantissimo di infanzia, ci sono appunto anche molti altri maestri che eh, spesso non sono ricordati perché poi appunto fanno un lavoro nella scuola e che quindi... Chiaramente sono, appunto, ognuno ricorda il suo maestro, il suo insegnante importante. Ma che poi non, non figurano tra il canone del Novecento, eccetera. E quindi fa abbastanza impressione quando, appunto, nel, nel, nel, nel tuo libro tu citi Mario Lodi, citi Bruno Sciari, che sono delle persone tra i pochi maestri che, appunto, noi ricordiamo nel Novecento e che, appunto, sono sono stati molto importanti perché appunto hanno capito quanto fosse fondamentale ragionare sull'infanzia per ragionare anche appunto sulla democrazia in che senso secondo te questa cosa è, è, è questo legame così forte perché ragionare sull'infanzia è così fondamentale per ragionare sulla democrazia è un po come dire tu nella, in, nel, nella scelta di questo titolo che è un titolo come dire ossimorico lezioni di fantastica Forse un, un po' ci tenevi a dirlo, eh, questo, questo veramente c'è tutto, come dire, il, il senso um, politico del lavoro di Rodari. Cioè Rodari ha una visione eh, progressiva del lavoro dell'intellettuale, eh, che quindi significa una visione di una veramente dialettica rispetto, cioè del presente rispetto al futuro e, e in questo quindi è chiaro proprio, proprio dal punto di vista empirico che il bambino è la cosa migliore su cui scommettere per costruire un futuro migliore è, come dire, no è tautologico cioè io costruisco eh, lavoro su un'infanzia migliore per costruire un, un domani di adulti migliori e, e se fosse soltanto questo in qualche modo però si potrebbe dar ragione a chi appunto in Rodari ha visto soltanto l'intellettuale eh, comunista eh, che appunto aveva questa visione ideologica no, del, eh, del rapporto con l'infanzia che era un'infanzia da indottrinare, ma proprio nella relazione con i maestri di cui parlavi te, cioè Ciari, Tamagnini, Lodi, il movimento di cooperazione educativa, Rodari ha all'interno del discorso diciamo sul futuro che è tipico dei comunisti un discorso sul presente che è tipico della migliore cultura eh, progressista diciamo eh, se così vogliamo chiamarla italiana cioè l'idea che nell'attesa della grande riforma no? la rivista del, del partito comunista si chiama riforma della scuola no? e non è scuola e città ma è appunto riforma della scuola allora invece appunto Rodari mentre ragionava sulla grande riforma della scuola insieme ai maestri del movimento di cooperazione educativa si è domandato va bene ma nel frattempo che facciamo? Che fare? No? Che si fa nel frattempo? Che si fa tutti i giorni quando si entra in classe? Come ci si comporta nel momento in cui si chiude la porta e i bambini sono eh, al meglio silenti, al peggio terrorizzati e vedono una felicità soltanto nel momento della campanella come racconta Uh, Mario Lodi in, in C'è speranza se questo accade al vo, cioè eh, il punto è che appunto scommettere eh, sull'infanzia non solo in una dimensione futura ma anche in una dimensione presente è per Rodari l'atto politico più importante e come si può non condividerla questa cosa? Cioè, Io credo che spiegandola così la, la capiscono tutti, eh, non so se ci dobbiamo mettere anche delle figure insomma, rispetto a questa cosa, però è chiaro che quello che facciamo oggi ai bambini e ai ragazzi ci ritornerà indietro come un boomerang domani, e però appunto racconta anche molto di quello che siamo oggi questi mesi così di, di, di, di quarantena e di chiusura forzata in casa per dire sono stati uno specchio abbastanza spaventoso per raccontarci come la nostra società pensa vede e ragiona su, sull'infanzia politicamente no sì. Noi ci ricordiamo Rodare e tu, appunto, ogni tanto ci dei testi molto belli, sono quelli appunto contro la guerra. E mm, in qualche modo, nella sua ideologia, anche questa, eh, anche lì un po' antifrastica al, al contesto che stava che in, di, di guerra fredda e dei partiti, eccetera, eccetera, insiste tantissimo su questo, su questo pacifismo. E di fatto c'è un po' un come dire, un, un pensiero pacifista che ha attraversato forse appunto tutto il Novecento italiano e che è un, un pensiero che lega molti intellettuali che poi sono delle figure non eterodosse ma sicuramente appunto terze rispetto ai vari poli, eh, Capitini, Langer, eh, e alcuni pensatori cattolici, eh, fino appunto a, a ritrovarci... Eh, anche appunto nel, negli anni 90 negli anni 2000 appunto un pensiero pacifista che è stata una delle come forse l'ultima grande ondata appunto di pensiero politico di massa eh, secondo te appunto anche questo, questo pensiero pacifista che lui chiaramente non ha mai scritto un trattato pacifista però ha scritto delle bellissime poesie <coughs> la sua idea di pacifismo la ritroviamo in, e di internazionalismo, insomma, la ritroviamo, di, di, di multiculturalismo, la ritroviamo in tantissime, in tantissime delle cose eh, che ha scritto. E, mh, è strana, e come gli veniva secondo te da uno che, come appunto tanti intellettuali di quel periodo lì, erano invece dei grandi provinciali insomma poi la storia italiana è stata appunto una storia di grandi provinciali e di grandi periferici e invece appunto questa cosa eh, Rodari come dicevi tu prima te lo ritrovi in un taxi a, a New York o, ma anche in un taxi appunto in Moldavia e, effettivamente e, ed è stato un, un intellettuale che ha cercato di essere internazionalista e ha cercato di essere internazionalista e pacifista e, cosmo, e cosmopolita. Questa è la nostra differenza diciamo, di, di formazione del fatto che tu non sei cresciuto in una casa del popolo toscana, perché appunto, come diceva Roberto Benigni, le case del popolo toscane sono quei luoghi nei quali ci si può permettere di fare un dibattito dove va l'America, oppure arrivi sondoli di sotto, crisi del petrolio, soluzioni. Ecco in questa è anche diciamo, una presunzione però c'è cioè, secondo me ben riassunta come soltanto veramente Benigni in certi anni ha saputo fare eh, la, la cultura comunista mh, italiana e appunto Rodari questo lo racconta, cioè la, lui i suoi primi libri che l'hanno tolto da, dalla provincia anche per quello che era la letteratura italiana insomma dei tardi eh, anni, anni 30 eh, appunto sono stati libri che gli sono stati dati da compagni del partito comunista, è chiaro che negli stessi anni per fortuna no, come dicevano Pavese e Vittorini poi si scopriva il mondo attraverso le traduzioni, quindi questo cortocircuito meraviglioso fra l'attività editoriale di Einaudi da un lato, che ha portato grazie a Ginsburg, Pavese Vittorini, la grande letteratura mondiale in Italia attraverso le traduzioni e poi la cultura comunista, hanno reso tanti intellettuali provinciali italiani eh, invece delle persone in grado di parlare di crisi del petrolio e di provare pure ad abbozzare delle soluzioni. La questione della pace è una questione più, eh, diciamo, forse complicata, perché insomma, non dobbiamo dimenticarci, ai noi, che la battaglia per la pace del PC dell'immediato dopoguerra era la battaglia che diceva che l'Unione Sovietica doveva dotarsi dell'atomica, perché l'atomica era uno strumento di pace quando gli americani avevano l'atomica, no? e quindi è così. Però è anche vero che poi anche su questo Rodari Cambia rotta La torta in cielo che è del 1965, è un manifesto veramente contro, contro la guerra di ogni tipo, no? È proprio. Forse il romanzo più interessante della guerra fredda scritto in Italia, questa, questa torta in cielo nel quartiere del Trullo. E, e così, appunto, poi per tanti versi, mh, proprio insomma l'averle conosciute de Visu, insomma, eh, poi, poi luoghi sognati, no? E poi visti, ecco, l'ha reso molto più consapevole del fatto che la pace, appunto, che per fare la pace non bisogna fare prima la guerra, che la guerra. Eh, come dice Ungaretti, eh, non, non serve mai a, appunto cioè la, la guerra, non serve mai a fare la pace. Eh. questo Rodari ce l'ha chiarissimo, così come ce l'ha chiarissima tanta cultura italiana negli anni 60, eh, soprattutto con la svolta appunto del pacifismo dei primi anni 60, che è una svolta legata insomma. Poi a tutto un pensiero ehm, a, diciamo, che ho raccontato nell'altro libro, al quale rimando <ride> così. Mi cito. Senti, ehm, faccio l'ultima domanda, forse appunto su um, perché in questi giorni, um, appunto, i, i bambini non possono andare a scuola e quindi mh, i libri alle volte sono. Uh, diciamo il ponte eh, attraverso, la attraverso i quali ci confrontiamo con i compagni e, e con le, le maestre, i maestri eccetera eccetera e secondo te appunto su sull'aspetto dello stare in classe, sull'idea sull di scuola abbiamo bisogno tantissimo di una nuova idea di scuola Rodario ragiona moltissimo su che tu hai detto appunto nel frattempo sul come stare in classe, su come ripensare, oggi ci sono dibattiti, di appelli tutti i giorni di oggi c'è il dibattito sulla, sul togliere il voto numerico e, e, e tornare al giudizio al, nella, nella, per le classi della primaria c'è l'idea appunto che forse le aule sono troppo strette forse si dovrebbe cominciare veramente a, a pensare quali possono essere altri luoghi eh, si, si può dire che si potrebbe prendere un po' più alla lettera Rodari e che alle volte appunto è stato letto come uno scrittore come dire, di fantasia perché diamo alla fantasia eh, un significato quasi appunto eh, diminutivo rispetto appunto ai problemi della realtà e noi diamo quel significato appunto, di dialettica che tu dicevi prima e quindi si potrebbe dare un, si potrebbe prendere Rodari e quello che ha scritto con un po' più di, di, di serietà di legittimarlo anche appunto nelle, nelle, nelle, nelle sue idee eh, su cosa vuol dire appunto pedagogia, organizzazione dell'istruzione eccetera eccetera sì va benissimo ed era la domanda giusta la risposta giusta e allora ringraziamo tantissimo eh, Vanessa Roghi è un libro bello, sono contento che è uscito quest'anno, che appunto è il centenario della nascita il quarantennale della morte eh, di Gianni Rodari. quindi ci saranno un sacco di occasioni eh, per parlarne ci saranno un sacco di occasioni per parlarne dal vivo soprattutto appunto con educatori, ed è un libro veramente molto complesso, è un libro a, a, aperto che, come era capitato già con il libro su Don Milani e De Mauro, appunto toglie un po' i pericoli delle figurine, dei miti, cioè quelli appunto di renderle da una parte dei grandi maestri che non si reggono più e dall'altra parte appunto dei padri di cui a un certo punto bisogna eh, sbarazzarsi, appunto invece essendo appunto a, a, diciamo il comunismo il miglior comunismo novecentesco ci ha insegnato anche ad avere un rapporto dialettico con appunto i, i nostri maestri quindi grazie a vanessa roghi grazie alla terza che ci ha fatto fare questa eh, diretta grazie alle persone che ci hanno ascoltato leggetelo e comprate lezioni fantastiche di vanessa roghi eccolo lì grazie mille christian buona serata grazie